buongiorno a tutti e benvenuti in questo video oggi andiamo a parlare assieme dei colpi che poteste fare al fantaciclismo hai ancora fatto ti ricordo di iscriverti al canale e accendere la campanellina così potrai rimanere aggiornato e non perderti questi video molto interessanti per te che poi andrai a fare dei grandi colpi di mercato sulla tua squadra del fantaciclismo. Partiamo subito con Michel Michelia, ah! corridore dell'UE Team Emirates, costa ben 4.5 milioni. per 4.5 milioni direi che può essere un gran buon corridore da schierare, l'abbiamo visto in queste stagioni, uno molto potente, corridore forte che si trova in molte fughe e che potrebbero darvi quei punticini in più per vincere le vostre classifiche passiamo ora a Enrico Battaglin, corridore di 31 anni dopo tanti anni passati nel World Tour è ripassato nella sua prima squadra cioè la Bardiani CSF nella Bardiani sicuramente sarà il capitano, corridore che ha già fatto vedere le sue doti ha vinto tappe al Giro d'Italia, ha vinto un bel po' di gare quindi quest'anno potrebbe ritornare a quei livelli secondo me e per 4.5 milioni direi di schierarlo Tom Pitcock corridore giovanissimo classe 99 che se non avete visto i video del ciclocross ne parlo più volte corridore che è il primo anno in una stagione vera da professionista con il team Ineos Grenadier. negli scorsi anni ha sempre corso con gli under 23 su strada ciclocross mountain bike ha fatto la multidisciplina campione del mondo di e-bike negli anni scorsi pur essendo un under 23 su strada ha vinto il giro under 23 però ha fatto europei mondiali con il team britannico nella squadra più grande dei professionisti Professionisti. Quindi quest'anno per lui, anche pur essendo il primo anno da professionista, potrebbe essere una, una vera e propria sorpresa a 3.5 Fanta milioni. Samuel Battistella, ah! corridore che quest'anno correrà col team Astana, ex campione del mondo degli under 23, 1.5 Fanta milioni è il suo costo. E per 1.5 Fanta milioni, corridore che ha appena cambiato squadra quest'anno, è stato campione del mondo, <ride> direi che ne vale la pena schierarlo perché potrebbe essere... Un bell'anno per lui, vedremo. Quinn Simons. 1,5 fantamiglioni alla sua seconda stagione da professionista. Da juniore, cioè due anni fa, ha vinto il mondiale e alla Remco e Venetpool è passato subito professionista con la track. Questo sarà il suo secondo anno da professionista. E per 1,5 fantamiglioni vi consiglio di schierarlo perché potrebbe essere la sorpresa di quest'anno. Marco Brenner soli 0.5 fantamilioni lui invece come Remco e Venepul nella categoria Juniores quest'ultima stagione ha vinto 20 gare e da Juniores è passato direttamente professionista quest'anno con una squadra World Tour il team DSM corridore tedesco Potrebbe essere una sorpresa come è stato Remco e Venepoel nel suo primo anno da professionista. Quindi per 0.50 milioni, cioè niente, vi direi di schierarlo. E potrebbe essere una gran sorpresa quest'anno e fare la differenza sulle vostre squadre. Mauri Seven. Ah. sevenan corridore della De Koning Quick-Step. De Quickstep Quick-Step che come l'abbiamo già vista in tutti questi anni, una delle squadre più vittoriose. Forse non lo conoscete, ma l'anno scorso era in fuga la freccia vallone e hanno fatto un bel po' di fatica a riprenderlo. In qualche gara un po' minore si è fatto vedere, corridore anche lui giovane, che quest'anno sicuramente, nella squadra che è, nelle qualità che ha fatto vedere negli ultimi anni, potrebbe essere una sorpresa, quindi vi consiglio di schierarlo per solo un fantamiglione. Andiamo a vedere David Dexter, corridore del team Soundweb, corridore abbastanza giovane, anche lui classe 98, ex corridore del SEG Racing Team. Squadra che ha lanciato diversi corridori nel professionismo. Un esempio è Fabio Jacobsen, Edoardo Fini, eccetera, eccetera. Tutti quelli che sono passati da quella squadra dopo hanno sempre fatto vedere un qualcosa di bello. Squadra comunque che era continental l'anno scorso. Le gare che ha fatto con i professionisti comunque si è sempre fatto ben vedere. È riuscito a battere corridori come Giacomo Nizzolo in volata. Quindi quest'anno col Team Web sicuramente si farà vedere. E per 0.50 milioni? che è veramente pochissimo, vi consiglio proprio di schierarlo perché questa potrebbe essere la vera sorpresa dell'anno nelle volate. Ed ora passiamo all'ultimo colpo da fare in questo fantaciclismo è Tim Erlier. potrebbe essere un bug o non sappiamo, comunque al momento costa 3.7 milioni. Se non lo conoscete o non avete visto i miei vecchi video dove parlo del ciclocross perché lui fa anche questo L'anno scorso è riuscito a vincere una tappa da Tirreno Adriatico, l'abbiamo visto vincere due anni fa il campionato nazionale belga in volata, un velocista molto forte che sicuramente andrà a vincere molte più gare, perché quest'anno la sua squadra, la Alpesin Phoenix, che è anche squadra di Matteo Van der Poel, andrà a fare i grandi giri. Quindi, Tim Erlie, sicuramente sarà schierato come il velocista principale della squadra. E per 3,7 è un corridore che secondo me vale molto, molto di più. Anzi, secondo me è uno dei migliori velocisti al mondo, quindi vi direi sicuramente di schierarlo e spero che questi consigli che vi ho dato vi siano stati utili sicuramente se schierate questi ciclisti nella vostra squadra sicuramente fate il botto con questi numeri che sono bassissimi e oltre ai corridori, quelli più forti che avete schierato mettendo questi che potrebbero essere degli outsider o neanche perché Lee era un gran capitano andrete sicuramente a vincere. e vi ricordo di iscrivervi al canale accendere la campanellina per rimanere sempre aggiornati e se non l'hai ancora fatto lascia un like qui sotto e io ti saluto e ci vediamo alla prossima